Ebbene oggi, ciao a tutti ragazzi, noi siamo Dynamix e Marco 007. Eh, le, le batterie sono scariche, ovviamente, allora, dobbiamo riprendere qui. Se non sbaglio eravamo arrivati a un terzo livello. Ti piace il pericolo, vero? Racconterò del mio duello con Kronzilla. Mentre le eroi nasconde, <ride> scendevano nelle caverne floro, Jones li intratteneva con, sue... con delle storie. Capo, capo, cromagnò di sentire storia 2,5,5 volte, Krog, perché 2,5,6 volte eh, cervello Krog resettare. E wow. se conti anche volta, no, che non ci conoscevamo sono 256, oh no, Mario e compagni i confagni guardarono i volti stanchi della truppa che avanzava, una luce si intensificava, era un raggio di speranza dal cuore puro o una appaglio un abbaglio oh, ah no 5-4 la minaccia del Riccardo la minaccia di Riccardo ok adesso dobbiamo tipo fare avanti e dietro sì questo, questo è, che è, è un vero. po' confusionario Giù! Ah, no. abbiamo no. proceduto fatica. No. fatica superando le bestie da ogni tipo con le fauci spada in casa un certo punto yeah, una scena troppo orribile ci spavano davanti può non succedere niente, ancora Krog. Non lo so invece della scena è troppo orribile, più avanti. Andiamo a cercarla ora, su, muoviamoci. Cosa aspetta Krog? Capo no, mio Non Volevo restare indietro, Krog. Ok. Le caverne filore. Sì, no, Ah, la musichetta. Ok, qui c'è un nemico. Martelliano. XD. <ride> <ride> Fai con Bowser che puoi facerlo Anzi, wow. no, non usare mai Bowser Perché qua sono un casino di segreti Take this Glielo regalo Bene, grazie mm, Vai in 3D mo. Vai avanti. Allora, Ok, qui è pieno ecco. di floro cromagno ma proprio piena, è anche di profitto ah no non no, no, no, no. no. è la c'è la stanza... eh ok io vi consiglio di fumare boh perché ci sono anche molte piante piena di... okay. non lo so, poi fate voi aia ah, yeah. mm -hmm. ok andiamo And su testa a 10 15 forte ah wow ah wow te lo regalo? penso che... Oh, Penso che ti piace molto. È morto emozione uh, del. Uh, tupino piccolo. Nel. Uh! Tupino piccolo. Sì. del regalo. Ok, sì. allora. Lì c'è una porta. Da quella è uscito un fluoro Probabilmente lì è dove fanno gli esperimenti. Ok, quindi. No, non lo schiacciate, attenti. Sì. sì vabbè, sono... pri prima vai il. sei tipo because yes. Mm. Ok, comunque è scomparso così. Ah no, ok No, no non, non è, è lo stesso okay. No, è caduto Sì, ma siamo stati due secondi Quanto può essere andato lontano E quelli viola sono pure scorsi No, ma sono tutti uguali No, non sono uguali Sì, sono tutti okay, uguali E come raggiungerli? Non so. si raggiunge perché quello non posso posto di spawn no, me li ha uccisi due Quello è un posto di spawn di flore la mano cioè dei ah. Ah! Oh, ma! Che ci serve qualcuno di più pesante! No! no non ci bene. serve qualcuno di più pesante! Ci serve Manolo! Manolo! Non Marte Romero! Ok! E non Manolo. stai in di vedi anche la maniera Ehi, bro vieni qua <ride> Scusa, mi servivi per un esperimento! Ciao! Bravo, bravo! Grazie! Grazie, idole amico! Mm. Ho capito migliore amico Perché? Ok mi sa che stiamo andando troppo avanti Ho mancato qualcosa No non è vero sì. Non è vero Non sei solo entrato in quella stanza Aiuto portarlo. Voi morite Spinati Non mi ricordo che allora, Girondello Girondello un testo ha visto e ora lo farà girare Girondello ha scoperto che nel tetto c'era una camera oh, no. mm. Questo si scopriva leggendo una... Oh no, forza, vai amiche quello, Questo si chiama obesio Mi sa di sì Che Sì, non io obesio, sal... quello rosso E non vi fa saltare Oh no No, no, no, è quello giallo obesio E questo chi è? Amnesio. Que no, questo è Obesio. Quello rosso è Amnesio. Prova a guardare con consiglio. Reverso. No, no, no. Maledice tutto quello che tocca. Sono maledizione. Oh mio dio. Se ti maledici mantieni la calma. Prima o poi le fette così. Ah sì? è perché non sei tu quello di essere attaccato? Allora ci penso io. Uh... Marto mio. No, protezzi. Dio Dio. Bartolo mio! Bartolo Beo! Bar Bartolo mio! Siamo entrati in quel tubo? No, siamo usciti da quel tubo. Oh mio Dio! Camino! Ah, volevi assassinarmi dall'alto? L'unici assassini che puoi fare dall'alto è quando Mario salta su un tubo. Vengo pre pre Che stanno mancando tipo... Oh. Tu! No, non uh. è facile lo scherzo. Di... Lo so, avrei potuto aspettare un po' e far male esperienza. Però... No. Nah. Uh. Beh, sei più avanti rispetto a me la esperienza. Dobbiamo eh sì perché abbiamo fatto quei livelli di backup allora c'è una scritta eh, Girondello è... sa cosa fare? no vuole no, no quella no quella è la, la scritta in cui no. devi guardare con non consiglia ma non è utile lì si dice gu... gira con comunque ah ok siamo tornati uh, non volevo Se sono... vai lì lì non ci siamo andati, Sì, no. lo so nella no. allora, stanza di domenica Oh no! Sali o scendi E comunque come vi ho detto è un labirinto Quindi se, se magari manco qualcosa No allora sali e poi No no no Giro Dai una chiave ho trovato no. Comunque l'unica cosa che sta in questo labirinto è la chiave Quindi puoi andare indietro no, cioè, io, sì. voglio, io voglio trovare tutti No tutti. non c'è nient'altro No non è capito voglio, voglio uccidere tutti i nemici Li eliminerò tutti Figlio aiuto! Che... No, vai, vai, attento al tuo cromagno No, no, perché? Non tornare più. No, non fare niente! Devi andare in 3D! Qui? No! Qui non ci sono! No, no. ci... Aspetta. Non ti serve! Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, io ho visitato tutte le stanze! E anche tu no! Ok! No. Allora. Devo andare su! Sì, e poi mentre... Senti me, perchè io l'ho fatto l'altro ieri. Ora vai lì. Lì. Qui non c'era nemico. Nemico. Lì ce ne sono infiniti. No. Ok, ora sono soddisfatto. No! Torna qui. No, eh? okay. Mini porta Ok, che... qui c'è una mini porta che noi potremo andare alla fine di questo mondo. Oh, ora è la fine di questo mondo. <sussurra> Anzi, mi che lo scrollottiamo proprio ora. Eh. Tra poco. Quello Eccolo. è un pizza. Eccolo lì, il nostro pizza. <coughs> ci ci hanno trovato. Io ho spropensore che buono scondiglio. Perché? Perché chiave se ne perso oh. a Crowd? Diaspora e lui. Che fai fuori spettacolo? Ma in fondo sono, sono anche la azzone. Cosa è la vita? No, parla normalmente, poi ti metto io l'effetto. Va bene. Però ha quella frase di <ride> Sì. Non le sceltezza. Cosa facciamo, Krog? Cosa, si sente Stiamo Qui è la festa interiore, Menizia. Tu forse vedi il Krog. Krog. Punti di sospensione, capito? Lui è l'antenato di quelli senza braccia. Tutti gli altri, dice dicevamo: Uomo prese. senza braccia. Tu, mostro, prendere il diaspro. Tu prendere il diaspro, diaspro, rendersi. Ma lui. Tu non fare male, a Pixel. Mm. Mm. Ma tu? No, diaspro, parlare Krog, tu fare compagnia di aspro. Tu nascondere di aspro. Gandia, diaspro, Grandi... diaspro molto a te, grande debito con Pixel. Fine di Diaspro da però Diaspro vuole che tu vivi la libertà. Andiamo, rilassati, fammi addolcire la metti con un altro Non lasciarti di polire, guarda bene, non è un Cosa ti sei? Tu tu vedi salvare Diaspro? interessante. Proprio come cro Johnson Jones non sei finito sotto il controllo dei Cloro Cosa? Anche Jones sei qui? JOOOOOOONS! Gran, Diaspro un grande fan di Jones. Di Jones non sa fare qualcosa. Jones sa salvare tutti noi. Oh, che grande la mixa? Perché non c'è Jones? Io ora devo salutarti. Cosa? non venire con Diaspro. i Pixel o cromagnai Pixel. In questo caso non devono stare troppo insieme. Solo gli eroi che sanno come usare i pixel. Possono stare in loro compagno. Ascoltate le mie parole, è meglio così. Oh, Krog! Krog se ne può dare i pattori! Metti di, di aiutarti a la lasciare questo luogo. La paura si ridurrà. Quando sarai minuscolo, torneremo in città. Dove la persona che c'è, ti aspetta. Um, come fa a ritornare grande? Grazie, al grande Pixel. spero non scordarti la cosa. No, lascia stare. Tanto è soltanto quella. Oh. Wow. Addio, caro magno, di questo, Fatti scaldare dal sole della terra. E fatti mangiare cambia ancora una piogge, una mia la pioggia nel mio cuore e la nemmeno più serpente Perché perchè cambia così? mi fermate il ci ha fatto incontrare il diamine 1500 io sono 37 ora devi portarmi nelle profondità più profonde della terra. questo è il pixel più triste che tu avessi no, è il pixel più profondo e non nel senso profondo ma tipo meditazione, yoga, non lo so, è... È il profondo nel senso. nel.. Non, non. nel vero senso della parola. Ok, il minuscolo pixel chiamato micronio, se unito al gruppo. Micronio può miniaturizzarsi. <coughs> così può, Ops, così puoi entrare nelle porte minuscole nelle. Ma entriamo nella casa di okay. Bassi. Ma partiamo Brasco, prima Brasco. che le lacrime diventino un fiume e la sua ragione colpischi. Entriamo nella casa di Gas. Ok, Brasco. come vedete, noi siamo intrappolati. Perché Mario è essere intelligente. Ok, possiamo fare i super salti. No, non è vero, saltiamo come prima però sì, ma... mi sembra che facciamo eh. i super salti. Ah, e anche perché c'è cioè, un salto così. Eh sì, anche so. se Mario è minuscolo non dovrebbe essere aumentato il salto, cioè dovrebbe essere proporzionato alla sua grandezza. Sì, lo so, lo so. Ok, di qua sì, si, si No, do Non dobbiamo andare al tubo piccolo. Il tubo piccolo? Al tubo piccolo. Facciamo eh, anche la metà dei danni, no? No. No. Che Mario ha comunque gli scarponi in l'acciaio di boss. no indietro non li non li voglio salvare ah il salvare è proprio il su micronium strano micronium dove devo andare? No, su i blocchi indietro smettila ah, non ho capito ma non ti agitare a me non sembra che, che serva che, che si taglia pezzetti per uscire tra. Basta che, che faccia tipo così. Eccolo il pizzo. infatti siamo già grandi in pizza. Yeah! yeah. Soldi! Ok. Qua non ci sono stati. Cos'è è un'altra stanza che si può casare. Ah, voglio vedere se ci torniamo grandi. Sì, baggiamo nei blocchi. Aspetta, voglio provare qui. Con Bowser. Ah. Con Bowser, con Bowser! <ride> Bowser! Bowser, Bowser, Bowser! <ride> Aiuto, ora mi trovo! Ok. Mario. Mario si può muovere però, vedi? Ma è l'unico che si può muovere qua Ok? Eh, qui sono le provate. <ride> non è che la vita, sono il gigante yeah. Ok, andiamo, oh, andiamo hai ragazzi Ho Si, sì, ho provato Vedi? Che ora, andiamo ragazzi No! Una sta cercando di entrare Ah, una cosa che ho notato è eh. Quando vai in turno E ti svolti a svolta di là vai da, da una parte, non andare lì. Torna lì indietro, ti voglio. si. Vai in quella porta strana. Non ah, quella! No. Indietro! Vai nella porta strana! Ah, la porta della porta! È eh, lì! Eh, no. La porta strana! Sì, yes. la porta strana, e stava lì sì. la porta strana! andiamo no, ragazzi! Mi no. ho fatto pure una cazzo! Eccomi ragazzi, sono tornato qui. Saldano! Ok Perché? <ride> mi fa ridere come così si apre Senza che mi faccia niente Ok, qua ci serve... Leggiamo un, un per cartello. cartello, ah giustamente Centro di rieducazione. Qua ci serve per... Ci, lì ci serve una carta Leggiamo. per entrare Ci serve una carta... oh che Peppe! Inserire teste ok se, eh, mi la inser sta se mi inserisco okay. io va bene? Ah, loro ci passano ovviamente. La tensione so, tessera magnetica. una porta in centro di giustizia. E ovviamente chi l'ha messa riusciva a passarmi là Cioè il floro se si sono. Su, è un pezzo di aspro. Diaspro aspro. Cioè hai mentito. Andiamo. Perché ci ha mentito? Loro praticamente mi coprono. Nessuno può sapere che io ci sono io. Devi essere, grande, mm. devi essere più grande. Ok, Perché grazie a di... te, grazie per l'abitante. Okay. Oh, oh, oh, oh, oh. Oh, no, no. No, no, no, no. Ti serve. Tu fare... No, no, no, no. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. Si sì. Fai level down, Mi dispiace Unicamente lo... Ah, c'è anche una carta qui Dove? Uh, vai a sinistra A sinistra? Si sì. Cerco di uccidere meno persona no. possibile Come fai? Come fai a gestire? Ma stai sui blocchi Almeno tu stai sui blocchi Aiuto! Mi prego! Basta questo massacro! Carta floro colonale! Ora, ora li faccio più danni, grazie! La, la carta funeraria! Li uccisi tutti! È vero! la carta è più danni! Maledizione, stai! Sì, vi lancio una bella bomba! Sicuro! Gli lancio una bomba! Sì. Aspetta, se sono in inter... 3D. ci sono in 3D, Aspetta si sì, bene ma il si è quello non lo so sapevi pixel, boom boom beh posiziona il 2d e poi fa esplodere il 2d no, Perché? meglio così okay. fuggi andiamo via tu non devi fare male a nessuno hai già usato troppi danni letteralmente okay. ok ora sono già No, ma io non sono andato in una, da una parte però... Ah, c'è cioè Pugnazzo qui. Dimensio è Pugnazzo. Se l'avevo detto quest'anno è circa 4. Un film in Ah, non, non siete stanchi di raccogliere quei consunti e tediosi quei puri. Non sono violento per la natura, lo Preferirei risolvere la faccenda a controllare. Vediamo che voleste tornare nel, nel vostro mondo. Io potrei aiutare. Non ci interessa. Ma ah, ah, se così deve essere, cominciamo. Bene, bene. Ancora? Sì. Ah, non hai capito, puoi fare quanto vuoi, finirà sempre allo stesso modo. Oh, cielo, che coraggio, stessa volta, stesso risultato. Niente di più vero. Ed ecco perché. Dere, eh. de, pugnazzo. De de de eh... Broccolo. Broccolo. Ecco perché ho riso su quella cosa che ha detto pugnazzo sui broccoli. Cosa? Cosa de l'ha detto Non, non lo mi so, mi però l'ha eh. detto. Un bel cappellino verde, non vi pare? Che oh, cosa? Oh no! L'hai rubato a Luigi! <ride> Caro pugnazzo, forte e pur così stocco i tuoi schemi di attacco sono così ingenui. È successo che ho chiesto a qualche germoglio a un conoscente per amarlo. L'ho chiamato il Broccolazzo. Non essere timido, Però presentati Broccolazzo. Broccolo! Mm, Broccolo! Broccola. No, Broccolo. Ah, ah non è adorabile ricordate bambini mangiate le verdure e crescete anche se in questo caso sarà un vegetale a mangiare voi ciao eh. Asparaco <ride> eh, Ok ora lui è potentissimo veramente dovevi fare la voce di comunque di puglianza Lo so, è la sua Oh mio dio Non me lo ricordavo questo Protezio non ti serve Oh Bowsa Ho oh, due danni <ride> Comunque la stessa cosa per la stessa di fare gli occhi. E non fa le mosse. Perché ora è più stupido. Ah, come ti permetti? Al almeno mi sa mm. no, no, fa bene. le mosse. Okay. È lo stesso di prima, ma sta solo fare il blocco. Hai fatto danno al blocco. Smettila di provare a pianare. Uh. Ah, ormai conosco la sua parte. Au, non faccio. L'ho fatto al contrario. Uh. Ok, time out. Aspetta un secondo. Aspetta, aspetta. Ok. Mamma, no, mamma, no, no. ho recuperato vita perché mi posso Bo ha fatto aspettare. Brocco. Abbiamo fatto il caglio, però vabbè. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Ehi, ma che sto.. Ehi, ma che sto a fare qui? Mmm. -hmm. Mm -hmm. Problemi esistenziali Eh? E che ci vai Eh? Ah, ora ci sono, vuoi sfidare pugnazzo più bello e più forte di prima? Oh, ma dai! C hai pregato, lo riconosco, ma stavolta però io. Oh, oh, oh, lo stanno comprometto come un cane affamato Regola numero uno del guerriero Non lutta mai a stano è una follia Mi spiace, ma dobbiamo finirla fin la macchina Non posso trasgridire le regole del buon guerriero la prossima volta però sarà la fine tua, se vediamo. Ok. Yeee, yeah, abbiamo ottenuto un germoglio, ora possiamo controllare Mario. Guarda, wow, possiamo controllare Mario, che... dimentico può controllare Mario. E il germoglio che aveva in testa, lo stesso dei cromagnoni di rapini. Sembra già mezzo secco però. Ah. Germoglio Frollo. E se lo indossassi? però che ne pensi? vuoi provarlo? non credo sia pericoloso. non voglio, magari potrei indossarlo dopo si ok è certo che non funziona certo che non funziona però Bowser non voglio Eh, devi no. Ah, no, no mettilo Bowser l'ha messo <ride> <ride> bene, molto molto non okay. indietro aspetta, ma io non sono andato in, un... in una porta, in alto Qual è il, ah, ah, ah. Ah, ah, ah. il fatto che abbiano battuto quel pugnazzo significa che sono forti. Non è vero. Forse sono davvero quelli che l'ho aspettato per tutto questo tempo. No, è grazie a Protezio che ho che... vinto. Grazie, Protezio. Ah, ah. Sarà il caso che mi prepari. C'è così tanto da fare e il tempo fugge. Vuoi? Ah, ok, quindi usciamo un po'. E ora andiamo indietro, ti ricordi quella porta con la chiave? No. Eh, ricordi. Andiamo nel tubo, quello vicino al tubino piccolo. Ah, con questo germoglio in testa... Ah, no, no, no, basta andare a... vai a destra. Con questo germoglio in testa il floro cromagno non mi ha Però non so se il floro sapiens si sì. Devi cercare un'altra porta del laboratorio. E lì puoi andare con... ecco quella. Con il germoglio. No, la allora, io promuovo... Un ragno! Ma è 3D, non mi sempre più questa cosa. Ah. Non si può passare. <ride> non è che ti da tutto ti da solo da solo quel reddit certo perché non proprio stanno perfetto ci siamo perché allora se andate in 3D stanno qui così le crepe non serve leggere è inutile è no così. io voglio leggere no no siamo siamo Una a 29 crepato. minuti. Non ha dai, l'ho. Sì, e non è 6 Visto? Ci sono crepe in tutto no! il quattro. Ok. Ora lì bisogna mettere il colore dell'altro del re, che è nero ops oh, no, no. oh mio dio non mi, mi frega niente a e, e si fa la, la stessa cosa per gli altri re questi qua sono recardo primo Riccardo secondo re qualcos'altro primo e poi recardo terzo che è quello, è, è quello del primo Carlo. Lol, in 3D non ci sono. Ma quello devo fare? In 3D. No, no, manolo, manolo. Manolo. Bravo. Che ti serve? Forse... No, Vai su quel blocco e usi manolo. Vai Ma su quel blocco e usi manolo. Oh, mi no, ha serve Che Sei così. Tu non mi ascolti, mai Ah sì? <ride> mm. Ok, ultima. Sono tre comunque, non quattro. Quattro sono. Sì. I re in tutto sono quattro, ma qua i dipinti sono tre. Sì, sta in quarto lì. <ride> bombo? nel senso c'è bombo no non è bombo <ride> sei davvero daltonico tu? no mi sono confuso È sì. oddio lì non c'è una crepa però si può però errare almeno che no. prova perché io, io anch'io mi sono sbagliato a un certo punto poi ho messo questo è bombo, non sei messo la no. Ok. Ma mi sa che prima bisognava farli tutti giusti e poi ne puoi. E poi mettere il bombo. No. Tu finora ne hai messi tutti i giusti, io invece no. quello e poi finite. Usci. Bla bla bla bla Si alza okay. <ride> il bla Ok? Il Si livello. e Mario con un long jump da seconda se, so, a fare. oh oh oh dove sono le mie belle cosine? oh è uh, uh, un, uh, un sole? belle bellissime cose oh oh uh, portatemi le altre ancora ancora ancora! oh cos'è questo orribile antistetico? questa cosa antiestetica anti tu sei antiestetico sei tu, Riccardo? Ehm, oh, no? è maschio. Um. Siete gli intrusi di cui ho sentito parlare? Non permetterò che questa spazzatura sporchi il mio ameno regno. No, ui, no! È un avvertimento. Riccardo, devi liberare Cromagnoli di schiavezzati. No. Ma io hanno un corpo resistente e sono eccellenti per eseguire i lavori pittori ne ho bisogno ancora un pochino di gemme il mio palazzo in gioiellato mm. oh che cosa orribile libera immediatamente è no. bello che Mario resta così a guardare io non, non, non tipo, li tira un schiaffo la spazzatura è spazzatura comunque, neanche si arrabbia neanche fa quella faccia la guerra la spazzatura è spazzatura comunque la si veste. il mondo aspira alla bellezza e se avete bisogno di prove date un'occhiata qui il cuore puro Mario prendilo jump oh un fuoco! dead dead dead de, de, de, de, de, de, de. lo sento dato. ce lo dissi tanto da non pensare ad altro tutti cercano la bellezza allora come io si rivolgerti a me ma lei non è il profetico slucio con quell'aria saputello non proverà a far agorgere a gruggiate. non somigliare non vi somigliamo affatto. La tua voce disturba mi le mie orecchie e il tuo odore mi fa passibile, non ti sopporto più, in genere non, è, non mi ha tanto, ma ti distruggerò, considerano un onore. Ma l'ha voluto consiglia, non mio. Allora, Manolo è piccio. Oh yeah, questo lo sapete. So. che E comunque si è creato tipo. Ah, sono nato, si è creato un tipo... sono una cittofra. Tipo... Ma è cos'è, Manolo è piccio. Ok, eh... Uh... Non fate caso al ciclone. Oh, io arrivo. Ok. Picci. Ma loro... Aspetta che ti schiacci sì, lo Posso so. schiacciare il lanciatore di carne. Che è piuttosto un se è sì. piuttosto femminile <ride> Mi un... oh. sa perché è Picci? Perché è tipo riparare Dovete aspettare comunque che si apra, aia. Ed è più facile. Salite lì sopra e cercate di colpirvi la faccia con risco. Aia! Fai la prendo qua. No! Dai! Insomma Vai! Sì! Wow! Ok, si è arrabbiato, Si, si è arrabbiato. Ora sta giocando a Snake. Ok, easy peasy, Basta parare i colpi. Ora li prende come prima però quelli.. Ah eh, no, quelli.. quelli oh. erano spinati. Uh, I suoi amici erano spinati. No, non erano spinati. Ah, pia, dai. Eh, allora, devo non fare Dai, scopriti. Oh, no. Prendi questo. Ma perché si scopre? Che stupido. Vuole vedere come sta andando la battaglia? Ti no, no, no. fa male. Mangio qualcosa. Mondo. Mangio... Pescotta. Vai, Peach, che si mangia una pesta. Certo. Cioè, no. Yay. Cannibalismo. Eh? Morto. Evviva. No, non è vero. Non è. Lo so. Ora è... È tanto. Ok scusate se Marco ha tolto l'audio però come sempre disturba Vabbè qua è lo stesso evitate di essere colpiti. lo stesso lo stesso evitate di essere colpiti Prendete i suoi amici che possono del Ami non sono i suoi amici questi sono i suoi nemici Chi lo sa come le ha. Ah dai Sì poi potete anche colpirli potete, potete anche colpirla per sbaglio per me è femmina, non ne frega se vorrei una legge. No, è maschio Ma perché c'è il trucco? Au, oh eh, non direbbe mai, oh, Io oui. Io mi riparo qua ah. Camino. <coughs> sì, potete lanciare lui contro <ride> con le cose Però com comunque non serve a niente A meno che non si... Ah oh, ma dai! Prendi Riccardo! No. Fai che prendi Riccardo! No, perché qui non si scopre. Sì, si scopre, che si è scoperto. Mentre lo tenevo? Sì. Mm, ok, okay, ok, adesso si scopre che lui era buono. Mm. Sta per vomitare. No, aveva detto che voleva schiavitare i cromagnoidi. Io ora scopri perché. Lui è buono no. Sì, però well. ha detto che ha detto è molto più facile fargli fare i lavori lui. Sì, ma adesso scopri perché lui in realtà è. Sì, lo so! Bello! Stourlando un po'! Anche mentre passisco sono bellissimo! Oh. Riccardo! Ma cosa? Ma cosa. Avete ma amato? cosa? Oh uh -huh. Abbiamo sconfitto il vostro re. Rivelate i cromagnoli, subito! Uh -huh. Ehi, tacci, non hai capito niente! Il caso ecco, era meraviglioso, il popolo era sempre il suo primo pensiero. E tu l'hai fatto appassibile. Cosa? Ma di che stai parlando? L'acqua, sto parlando dell'acqua, il cromagnone di tranquilla. Buttava una spazzatura nel fiume, e noi dovevamo bere quella schifezza. Sì, quando, avete presente quando abbiamo parlato con quel cromagnone che diceva che buttava la spazzatura ogni giorno lì, che restituiva alla natura quello che, quello che gli apparteneva. E noi dovevamo bere quella schifezza. L'acqua sporca fa impazzire il nostro errore, non hai capito? Quindi allora. Oh! Certo, io lo sapevo. Chi è? Cromagno Jones Oh, cromagno Jones, perché non è? Ecco, voi un servizio speciale in diretta dal luogo degli eventi. L'inquinamento ambientale fa impazzire il flor sapiens. Dove andrà una colpita? Tutto questo è successo per via della spazzatura gettata in acqua? Sta morendo un uomo, ragazzi! <ride> Io naturalmente lo avevo detto a suo tempo, ma le mie idee erano troppo avanzate. Questo essere grande ciò diciamo, per la cromagnone di ammettaristi. Audace e sal audienzo salirà stelle come il barone cromagna e cromagnoni di viaggio questi insieme. Quando la mia gente vedrà tutto questo, si renderà conto dell'errore. I poveri miei ascoltanti non getteranno più i rifiuti nel fiume, parola mia. L'acqua è il nostro bene più prezioso, capite? Voi promettete di sporcare l'acqua e noi ci perderemo. E toglieremo anche quei germoni dalle teste della vostra gente. È l'atteggiamento giusto, fatevi onore alle vostre promesse, gente. Questa sorta è stata piuttosto inaspettata. Nonostante tutto voi siete dei veri eroi, prendetevi. Gli ha rubato il cuore, <ride> poverino! Uno dei nostri primi Non, non credo che fosse il suo ultimo desiderio. Va bene, però. Era il, era il cioè, era il desiderio primi, del primo sovrano. Uno dei nostri primi sovrani fu incaricato di proteggerlo fino alla rivoluzione. Roma la nostra gente ha mantenuto la promessa per 1500 anni o giù di lì. No, 1500, lo dicono so tutti. Il nostro eroe ha appassito. Sarebbe molto felice di sapere che il compito è stato concluso. E Peach con i tacchi si avvicina. E poi dice che non è sciposo. Naturalmente protezione non è uno schermo, sembra martolone e ogni collo. Solo i primi. I primi tre mondi sono, sono calcolati. Mm -hmm. No, i primi sei pix. Ah, ok, questo video è durato tipo 41 minuti. Oh mio dio. Eh sì. E questo spinge a sfidare il pericolo settimana dopo settimana. Grazie ancora per averci seguito e alla prossima. ciao Non lo rivedremo mai più tanto. Le... O forse sì. Terminate Però, le ultime riprese e John se la sua tenda tornerà a trovare. Vari compagni si diverseranno a svolta di là tenendo stretto Il sesto, il sesto cuore i nostri eroi avevano fatto un altro passo in avanti nel naturalizzare la profezia. Beh, due cuori manca. Due? Due? Due? Sono otto i cuori puri. Mm, no, no. Vabbè, ciao. Alla prossima.